Negli ultimi cinque anni più o meno ho lavorato con decine di persone e ho individuato tre motivi per i quali una persona non riesce a esprimere tutto il proprio valore con il proprio lavoro o comunque sente di non esprimere tutto se stesso se stessa sul lavoro. Sono tre motivi molto semplici ma anche non così scontati in realtà da, da notare se uno non è abituato a fare certi tipi di, di riflessioni e se non ha la fortuna come me di lavorare a contatto con tante persone in questo senso. Da questi tre motivi ho formulato tre domande che consiglio a te, ti suggerisco proprio di farti, se in questo momento senti che non stai esprimendo te stessa, te stesso appieno con il lavoro. Rispondere a queste domande ti aiuterà non solo a eliminare questa sensazione, ma effettivamente a avere un cambio reale del modo in cui tu vivi il lavoro e così passare da professione a missione professionale, ovvero vivere il tuo lavoro come una missione utile e gratificante, in linea totale con i tuoi valori e il tuo modo di essere, che poi è quello che faccio per lavoro. Infatti io sono Emanuele Fortunati e aiuto proprio le persone a fare il passaggio da professione a missione professionale, quindi a passare dal vedere il lavoro come un dovere, come qualcosa di cui bisogna sforzarsi o qualcosa comunque che non ti gratifica totalmente, ha qualcosa invece di totalmente appagante e che ti permette non solo di avere un impatto sulla tua vita e su quella degli altri, ma anche di esprimere appieno la persona che sei e tutto il tuo valore. Allora, ho detto, ci sono tre domande che possiamo farci, che puoi farti, per capire perché non stai esprimendo tutto il tuo valore attraverso il tuo lavoro o non la stai esprimendo appieno te stesso, o comunque non ti senti proprio serenamente eh, a lavoro. La prima domanda è: hai chiari quali sono i tuoi valori e li stai mettendo al centro anche del tuo lavoro? Cosa intendo per valori? Per valori intendo quelli che sono i tuoi principi guida. Solitamente non sono valori, diciamo, belli socialmente, tipo generosità, educazione, onestà. Siamo tutti d'accordo che questi sono bellissimi valori. Ma i valori di ognuno di noi sono qualcosa di più personale. Ti faccio un esempio mio pratico, uno dei miei valori è la sensibilità. Un altro mio valore è la curiosità. Emanuele, cioè io senza curiosità, non sarebbe Emanuele. Ecco perché per me la curiosità è un valore dominante. Se metto questo valore al centro della mia vita, del mio lavoro, lo vivo in modo sereno. Perché? Perché una parte di me, quella curiosa, potrà finalmente esce, uscire liberamente. Se non lo faccio avrò dei problemi. Quindi la prima domanda implica anche il fatto di fermarti un secondo e capire, mettere a fuoco quali sono i tuoi reali valori e poi vedere se in effetti li stai mettendo al centro anche della tua vita lavorativa. Altrimenti potresti avere dei problemi, potresti non viverlo serenamente o non esprimere al massimo quello che puoi. La seconda domanda è hai chiaro qual è l'impatto che vuoi avere con il tuo lavoro? E con impatto non vuol dire quanto stipendio vuoi portarti a casa, quanti progetti vuoi fare, quanta soddisfazione del cliente vuoi avere. No, no, l'impatto. Se tu avessi un valore da dare, che valore vuoi portare? Qual è la differenza che vuoi fare col tuo lavoro? Ok? L'impatto che voglio avere io, per esempio, è quello di far sì che le persone possano finalmente allinearsi a quella che è la propria missione professionale, vivere il lavoro con autenticità, gioia e felicità, e come un servizio invece che un dovere. Questo è l'impatto che voglio portare. È ovvio che tutti abbiamo bisogno di soldi, è bello anche avere eh, uno stipendio alto, comunque ricevere il giusto per noi, per il contributo che diamo. Ma se tu potessi immaginarti per un momento di non dover pensare ai, ai soldi e a tutto questo, ma semplicemente di dire, se io potessi esprimere no, me stesso nel mio lavoro ai massimi livelli, se io potessi dare un contributo al massimo che posso attraverso il mio lavoro, che contributo vorrei dare? Qual è l'impatto che voglio avere? Ecco, dopodiché una volta che hai la tua risposta, confronta la realtà, quello che fai in questo momento, con l'impatto che vorresti dare e a seconda di quanto si scosta la realtà con quello che desideri, ovviamente tanto si scosta la tua felicità nel lavoro e quanto tu puoi anche rendere nel lavoro e ricevere gratificazione con quello che fai. La terza domanda è ultima, molto simile alla seconda ma riguarda di più il tuo modo di essere, ovvero è, qual è il contributo migliore, più alto, più potente che puoi dare con il tuo modo di essere, te la riformulo in modo un po' diverso perché capisco che può essere un pochino complicata da capire, ma non è così tanto. Se io sono portato a lavorare con le persone e mi metto invece a lavorare con la tecnologia, quindi vado un pochino contro il mio modo di essere, quello che mi viene naturale, non potrò mai dare il mio più alto contributo. Non potrò mai competere, tra virgolette, a livello di una persona che invece è nata per lavorare con la tecnologia, che la adora e che gli viene super naturale. Io per più di dieci anni, quasi 15, ho fatto il programmatore sono arrivato ad altissimo livello. Pensavo mi venisse naturale e invece comunque facevo un sacco di lavoro e mi pesava tantissimo stare a quel livello. Quando ho iniziato a fare il coach... Certo, si fa fatica, si deve lavorare, ci sono le cose da fare, ma il momento in cui io faccio una sessione, il momento in cui io faccio un video, il momento in cui io scrivo un post, non sento sforzo, mi viene totalmente naturale. E il contributo che io posso dare, allineato al mio modo di essere, è certamente più alto. Perché quando ero un programmatore, ero scontroso, ero nervoso, non lo vivevo bene. E quindi anche solo l'impatto sulle persone intorno a me era pessimo. Ora invece che sono più felice e rilassato, è un impatto diretto. In quello che mi piace fare con le persone con le quali mi piace lavorare ovviamente è tutto diverso e posso dare realmente sempre il meglio di me per cui la domanda è hai mai pensato a qual è il contributo migliore più alto più nobile che puoi dare in linea con quello che sei tu con quella che sei tu col tuo modo di essere perché se non vivi e non lavori in linea con il tuo modo di essere non puoi dare un contributo più di tanto alto, ma soprattutto non riceverai gratificazione quanta ne desideri, perché sarà come un pochino remare contro te stesso o te stessa, dovrai sempre sforzarti. Ecco, usa lo sforzo come misura. Quanto ti sforzi nel tuo lavoro, che non vuol dire non fare fatica, Eh, lavorare a volte si fa fatica, ma è quanto ti devi sforzare per far andare le cose, quanto ti devi sforzare per portare a termine un progetto, quanti sforzare per fare una determinata mansione o ruolo. Questa è la differenza. Quando rispondi a queste domande, ma non di getto, ma con un attimo di riflessione, ti puoi rendere conto di quanto ti discosti più o meno da quello che sei, da quella che sei, con il tuo lavoro. Se il tuo lavoro è perfettamente allineato con i tuoi valori, con il miglior contributo che puoi dare, con l'impatto che vuoi avere, Sarai la persona più felice della Terra, più gratificata della Terra e riceverai anche denaro in abbondanza per quello che fai, perché lo farai con così tanta gioia e naturalezza che l'impatto che avrai sarà enorme e decisamente verrà pagato di conseguenza. Ma a prescindere dai soldi, la paga a livello emotivo e di soddisfazione per fare la differenza realmente è comunque enorme. Ok? Se invece ti discosti tanto da questi tre punti, dai tuoi valori, dal tuo contributo e dall'impatto che vuoi avere, è ovvio che farai molta più fatica, otterrai meno risultati o se anche ne ottieni di alti e anche di potenti non ti gratificheranno comunque tanto e comunque ti peserà molto doverli eh, ottenere e quindi sulla tua vita poi personale avrai dei problemi, magari non hai più tempo per te stesso, te stessa, per i tuoi figli e così via. Ti suggerisco di farti queste domande con regolarità anche perché è una buona bussola, un buon GPS per capire anche se stai facendo progressi e cosa sta succedendo in te in relazione con il tuo lavoro e poi con la tua vita perché sono domande che ti puoi fare anche in termini generali. Spero di averti aiutato, se hai altre domande o dubbi riguardo a questo argomento semplicemente mandami un messaggio o scrivili nei commenti qua sotto e sarò lieto di risponderti. Al prossimo video, ciao!